ok siamo in diretta pace a tutti pace a chi si pace. collega aspettiamo 5 minuti per, per far entrare le persone pace pace pace a tutti oggi avremo con noi l'apostolo Vincenzo Petrarca Dio ha già pronto una parola meravigliosa per ognuno di noi di questo ne siamo sicuri pace pace a chi entra pace c'è mariella pace giovannino il mio carissimo amico sempre fidelis pace aurora pace giovanni ora ti conosco pure io. <ride> mostriamo qui qualche, qualche commento pace pace a chi si collega pace Pace a chi si collega, pace a chi entra. Ricordiamo di nuovo a chi è entrato ora, che oggi avremo con noi l'apostolo Vincenzo Petrarca. Pace, sorella Ina. Pace, Simona. Pace, sorella Ina. Pace, Eliseo. Ok, vedo che oggi, oggi c'è fame più del solito, oggi c'è fame. Vedo che le persone qui entrano. Va bene, allora io senza indugi farei una bella preghiera di apertura e poi inviterei con noi l'Apostolo. Filippo, preghiamo. Amen. Signore, ti ringraziamo ancora oggi per questa meravigliosa opportunità che tu ci hai dato di stare qui, anche se lontani, di poter stare vicini, Spirito Santo. Ti ringraziamo, Padre, perché sappiamo che tu hai una parola meravigliosa preparata per le nostre vite, o oh Padre. Ti prego di benedire l'Apostolo affinché dalla sua bocca possa uscire quello che tu vuoi dare alle nostre vite, Spirito Santo. Ti chiediamo di toccare ognuno che ascolterà e seguirà la diretta, di preparare i nostri cuori, di preparare le nostre menti, o oh Padre, e che questa parola possa essere incisa nei nostri cuori e per poter portare frutto. Tutto questo te lo chiediamo nel tuo nome santo. Amen. Amen. Ecco con noi l'Apostolo Petrarca. Pace a tutti, un benvenuto. Pace la trasmissione grazie grazie Samuele per l'invito un piacere anche conoscere Filippo oggi ringraziamo soprattutto eh, il pastore Sergio mio padre per questa opportunità che ci ha dato anche di creare questa rubrica e di poter invitare tanti fratelli che condividono noi quello che il Signore gli mette nel cuore Apostolo senza indugi noi ti diamo la parola e ci sentiamo alla fine. Ok, No, vabbè, volevo un attimo presentare, farmi conoscere. Sì. Sono la Vincenzo Petrarca e da più di 20 anni serviamo il Signore, eh, fra Italia, Spagna e Sud America. Eh, il nostro ministero si chiama Luce delle Nazioni, ministero che si occupa sostanzialmente di aiutare i credenti ad entrare nella propria chiamata. A sviluppare i doni dello Spirito Santo e aiutare i ministeri a formarsi in maniera corretta per poter adempiere la propria chiamata. Eh, durante questi anni abbiamo fatto tantissime cose: conferenze, scuole profetiche, scuole di ministerio. Abbiamo in questo momento scritto e pubblicato all'incirca fra libri e manuali 11, 11 fra libri e manuali che sono disponibili su Amazon. Alcuni sono stati tradotti anche in spagnolo, e un libro è stato tradotto ultimamente anche in inglese. Due alcuni fratelli stanno, stanno occupando della traduzione in francese e in portoghese. E durante tutto questo tempo, eh, Dio ci ha dato proprio di lavorare in quest'area: quindi, noi formiamo profeti, formiamo apostoli, formiamo pastori, questa è la nostra area di intervento, chi ha i doni di profezia. E perciò, uno dei, dei temi che avevo a cuore, uno dei temi di cui volevo parlare oggi, è proprio l'unzione. Eh, perché? Eh, perché oggi viviamo in una profonda crisi, siamo in un momento molto particolare, eh, però la crisi che noi stiamo vivendo non è in realtà la crisi del coronavirus, ma la crisi che noi stiamo vivendo è che stanno mancando nella Chiesa uomini e donne di Dio unte dallo Spirito Santo. Viviamo in un momento in cui stiamo vivendo una fase della Chiesa in cui si sta facendo quasi una sostituzione fra quella che è l'unzione di Dio, fra quella che è il ruolo dello Spirito Santo e la bravura umana, la capacità umana. È buono essere formati, è buono avere delle capacità umane, però dobbiamo ricordarci che la Chiesa è nata, esiste ed esisterà fino al ritorno di Gesù grazie allo Spirito Santo e al soprannaturale di Dio. Quindi se la Chiesa non si muove in quest'area, se i credenti non entrano in quest'area, quello che noi eh, abbiamo è una Chiesa priva di forza, è una Chiesa che può avere una bella struttura, anche una bella organizzazione, ma non riesce ad avere quell'impatto sulla gente che noi possiamo leggere negli Atti degli Apostoli. Quindi è il tempo un po' di riscoprire il ruolo dello Spirito Santo nella vita dei singoli credenti. Ci sono dei movimenti di risveglio che sono nati a partire da Marti Lutero, che hanno cercato di riportare la Chiesa alle origini, e gli ultimi due movimenti che noi vedremo è uno che riguarda proprio eh, l'opera soprannaturale di ogni credente. Quindi, negli ultimi tempi, ogni credente inizierà a muoversi nel soprannaturale di Dio, esercitando doni di guarigione, potendo operazioni, esercitando profezia. E poi, poi ci sarà un movimento che ritornerà alla paternità spirituale, che è tutta un'altra cosa, è un altro mondo di cui magari qualche altra volta ne parleremo. per questo diciamo, abbiamo, bisogno, abbiamo bisogno di comprendere l'importanza dell'unzione perché abbiamo bisogno dello Spirito Santo per poter adempiere l'opera di Dio quando Gesù se ne è salito in cielo disse agli apostoli di andare per il mondo e predicare il Vangelo però disse che dovevano aspettare qualcosa atti degli apostoli 1-8 dovevano aspettare di ricevere il battesimo di Spirito Santo per poter testimoniare con potenza quindi noi dobbiamo ritornare ad una Chiesa che testimonia eh, con potenza. Eh, Dwight Moody disse una volta «Il mondo deve vedere quello che Dio può fare con un uomo pienamente consacrato a Lui e con l'aiuto di Dio il mio obiettivo è essere quest'uomo». Ancora oggi il mondo deve vedere quello che uomini e donne di Dio possono fare quando sono pienamente consacrati e dedicati a Lui. Ed è molto bella la storia di John G. Lake, un uomo di Dio che a me ha sempre eh, diciamo, colpito tanto la sua testimonianza, le sue esperienze, i suoi insegnamenti. E si racconta di un momento in cui c'era una pandemia in Africa e John G. Lake, parlando con i medici, gli sfidò. Gli disse, vi faccio vedere cosa può succedere quando un uomo è ripieno davvero di Spirito Santo. E si fece mettere i microbi della pandemia sopra il braccio e i medici furono meravigliati nel vedere che quando questi microbi toccavano la pelle, morivano. Quindi abbiamo bisogno veramente di uomini e donne di ripiene di, di Spirito Santo, non solo di pastori e di ministri, ma di ogni credente in realtà sviluppi la potenza dello Spirito Santo. Però affinché questo avvenga dobbiamo essere disposti a pagare un prezzo perché la salvezza è gratis ed è per tutti. Tutti quelli che credono nel Signore Gesù, lo accettano, lo seguono, si battezzano, fanno un percorso con Dio, saranno salvati. Ma l'unzione è qualcosa che non è gratis, è qualcosa che ha un prezzo. E il prezzo non è un prezzo da pagare in denaro, è un prezzo che dobbiamo pagare sulla nostra vita. Primo Samuele, capitolo 10, dal verso 1 al verso 6, ci racconta la storia di Saul, dove Saul fu unto come re.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 incontrerai un gruppo di profeti che scenderanno dall'altro luogo proceduti da un'arpa, un tamburello, un flauto, una cetra e che profetizzeranno. Allora lo spirito dell'Eterno ti investirà, profetizzerai con loro e sarai cambiato in un altro uomo. Qui vediamo che Samuele unge Saul re, ma Saul non manifesta ancora l'unzione di re. Prima di manifestare quest'unzione devono avvenire queste tre cose. Queste tre cose rappresentano tre tappe che ognuno di noi deve attraversare affinché l'illusione si possa manifestare in maniera corretta attraverso la nostra vita. La prima tappa rappresentata dal fatto che avevano incontrato uomini presso un sepolcro. La seconda tappa erano praticamente i tre capretti, i tre pani e di divino. E la terza tappa era questo gruppo di profeti che portavano con loro un'atmosfera profetica. In quel momento lo Spirito Santo scese su Saul e quell'unzione che aveva ricevuto da Samuele iniziò a manifestarsi. Questo è importante perché tanti dicevano una profezia, dicevano qualcosa. Ah io sono stato unto come pastore. Lasciano la propria chiesa, se ne vanno e fanno un'altra una, un chiesa senza avere mai in realtà ricevuto un'unzione. Quello che hanno ricevuto è soltanto una profezia che magari si può avverare dopo vent'anni, dopo trent'anni, non lo sappiamo. Noi abbiamo bisogno in realtà di ricevere questa unzione e anche di passare attraverso queste tre tappe. La prima tappa è il sepolcro, che rappresenta il fatto di morire a se stesso. Questo è molto importante, perché se noi non moriamo a noi stessi, non possiamo entrare nell'unzione, perché la carne e lo spirito sono fra di loro nemiche. Quindi fin quando nella mia vita vivrà ancora Vincenzo non si potrà manifestare l'uomo di Dio, Vincenzo. Fino a quando nella mia vita ci sono i piani e i progetti di Vincenzo, non ci potranno essere i piani e i progetti di Dio. Galati, di capitolo 5, verso 16 e verso 17, dice così. Io dico, camminate secondo lo spirito e non adempirete affatto i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Questo significa che se io vivo desiderando cose umane, cose carnali, lo spirito non mi potrà usare mai al 100%. Non potrò vivere i desideri di Dio, ma vivrò i miei desideri. E sfortunatamente lo vediamo che tanti cercano il proprio successo, la propria vita, non quella di Dio. Una volta si diceva che c'erano tre pericoli nel ministero, le famose tre S, no? soldi, sesso e successo. Questo avvengono quando noi abbiamo la nostra vita carnale. Allora io cosa cerco? Cerco di fare la mia carriera lavorativa, eh, cerco di fare soldi, eh, cerco... Perché? Perché quello che sto cercando non è il regno di Dio, ma è il mio regno, la mia vita. E sfortunatamente anche tanti pastori non stanno portando avanti il regno di Dio ma abbiamo purtroppo storie di pastori che hanno smarrito la strada cadendo nell'adulterio, cadendo ad esempio nel successo e hanno usato il ministerio per manipolare le persone perché quello che aveva importanza nella loro vita non era il regno di Dio, ma era il loro successo personale, era la loro vita personale. Per questo è molto importante, è fondamentale che anche se una persona ha ricevuto una profezia, anche se è una chiamata, prima di manifestare un'unzione, prima di entrare in un ministero, prima di essere usato da Dio, deve morire a se stesso altrimenti l'unzione ti porterà ad un livello di altezza dove il tuo carattere dove quello che tu vuoi dove la tua vita e i tuoi desideri non ti permetteranno di stare e quando cali dall'alto ti fai molto male, più sei in alto e più quando cadi fai male te e le persone che purtroppo sono insieme con te le vengono scandalizzate di cui abbiamo tante tante e tante esperienze dobbiamo morire a noi stessi per seguire Gesù tu non vuoi seguire Gesù non esiste la tua vita non esiste la nostra vita è per Gesù non possiamo vivere un cristianesimo all'acqua di rosa vabbè io vado la domenica in chiesa e poi da lunedì al sabato faccio quello che voglio vivo la vita che voglio faccio i peccati che voglio e seguo i miei obiettivi ma Gesù è morto sulla croce perché noi dobbiamo vivere non la nostra vita, ma la sua. Dice Matteo, capitolo 16, verso 24 e 25, Allora Gesù disse ai suoi discepoli, se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amore mio la ritroverà. Quindi come vediamo, se tu vuoi veramente andare dietro a Gesù, se vuoi, non è obbligatorio, ma se vuoi seguire Gesù, la prima cosa che devi fare è devi rinunciare a te stesso, ai tuoi piani, ai tuoi progetti, ai tuoi desideri. Molti mi vedono quando viaggio per il Sud America, quando prego per i malati che vengono guariti, quando vedono che si prega e si alza una persona da una sedia a rotelle, o che una persona allunga una gamba, o che una persona che non ci sente inizia a sentire tutti vanno dicono, wow, che bello, però la gente non sa le rinunce che ho dovuto fare nella mia vita. Poche persone conoscono che io ero un imprenditore, ed ero un imprenditore di successo, Avevo insieme con la mia famiglia avevamo strutture nei centri commerciali, nel settore di bricolage. io avevo 32 persone che lavoravano per me, vivevo una vita di un livello agiato, un livello economicamente forte. E quando Dio mi ha parlato di servirlo, la prima cosa che mi disse è di lasciare tutto. E ho dovuto passare per persecuzioni. Persone familiari che dicevano, ma tu perché? Tu sei pazzo. Perché devi lasciare il sicuro? Tu hai un'azienda, un hai un'azienda che vale 4-5 milioni di euro, hai tutto questo e adesso devi lasciare tutto. Come farai? Di co cosa vivrai? Però sono dieci anni ormai che siamo a tempo pieno. Nel Signore, Dio non ci ha fatto mai mancare nulla, anzi ci ha dato la possibilità di viaggiare, di vedere paesi, di fondare chiese, di fondare ministeri, di vedere miracoli. Però è stata dura quando io ho dovuto lasciare ogni cosa con due figli. Adesso ce ne ho tre, allora ne avevo due. E soprattutto l'attacco che ho subito dai, dai parenti, dagli amici che dicevano: Ma tu sei pazzo, tu. Eh, Dio ti ha dato la testa, non è possibile. Tu devi essere responsabile, hai dei figli da mantenere. Che cosa gli darai da mangiare a questi figli? Te ne vai. E immaginate quando io ho lasciato tutto. Io non ho preso niente della mia azienda, ho lasciato tutto in mano alla mia famiglia, ai miei fratelli. E questo è stato solo una delle cose che ho dovuto lasciare che Dio nel corso della vita mi ha chiesto di lasciare. Perché tu devi morire i tuoi piani, i tuoi progetti. Perché? Perché Dio ha i suoi. Quindi il primo prezzo da pagare, se veramente vuoi, vuoi seguire il Signore, se veramente vuoi manifestare l'unzione di Dio, il primo prezzo da pagare è rinunciare ai tuoi piani, ai tuoi progetti, per prendere i suoi. Perché se Dio ci ha salvati, non ci ha salvati per fare la nostra vita, ma perché dobbiamo vivere la sua, i suoi, i suoi piani, i suoi progetti. Come fai a capire che veramente sei morto? Sei morto quando non ti preoccupi più di nulla. Immagina Gesù che doveva vivere ogni giorno con Giuda a fianco, che significa vivere con un ladro che ruba dalla cassa e che sai che ti sta per tradire, però ti comporti esattamente come se questa cosa non esistesse. Com'era possibile? Gesù era morto a se stesso. Com'è possibile che Saulo voleva uccidere Davide, gli parlava male cercava di distruggerlo ma Davide quando l'ha avuto in pugno non l'ha ucciso perché Davide era morto a se stesso perché quando tu hai un cuore puro quando sei morto a te stesso inizia a non seguire più le tue vendette e non seguire più i tuoi desideri ma quelli di Dio la seconda tappa che dobbiamo attraversare è quella del capretto, del pane e del vino il pane e il vino rappresentano la parola e la preghiera tu non puoi vivere una vita nell'unzione di Dio se non conosci la parola di Dio rivelata. Oggi noi viviamo purtroppo in una nazione in cui non si legge la Bibbia. E non solo le persone del mondo, parliamo di pretenti in chiesa che vengono soltanto la domenica per ascoltare la parola. Ma non è possibile. Tu devi leggere la Bibbia ogni giorno. Devi ricevere rivelazione della parola di Dio. La parola di Dio deve parlare. Come puoi manifestare l'unzione di Dio se conosci soltanto sempre le stesse cose che hai letto della Bibbia e non è una parola rivelata. o una preghiera, il vino rappresenta la preghiera. Molti pensano che la preghiera sia vabbè qualcosa prima di mangiare, Signore grazie per questo cibo a me. No, no, no. Noi dobbiamo vivere una vita di intimità davanti a Dio. Perché quello che tu ricevi nella tua intimità, Dio lo ricompensa pubblicamente. Ma se tu nella tua intimità non fai nulla, pubblicamente non succederà nulla ed è per questo che molti credenti pregono per le persone malate e non si vedono guarigione dice va bene ma noi preghiamo no no no no no Gesù dice che è morto sulla croce per i nostri peccati e per le nostre malattie la gente deve guarire e non uno su cento il problema è che se noi non viviamo una vita consacrata al Signore e una vita di preghiera nell'intimo come si potrà manifestare questa guarigione nel privato nel pubblico davanti alle persone nella nostra chiesa come possiamo pretendere che Dio si muova se non l'abbiamo conquistato sulle ginocchia con sacrificio quell'unzione? quando sono stato in Puglia mi spiegarono che l'olio non è fatto da tutta l'oliva io pensavo che venisse fatto da tutta l'oliva ma invece è fatto solo dalla noce centrale immagina che forza ci vuole per spaccare quella noce centrale affinché possa uscire l'olio e così Dio vuole spezzare le nostre vite affinché l'unzione si possa manifestare attraverso di noi. E poi c'è il capretto, anche l'offerta ha la sua importanza. Tanti pensano che le offerte, che le decime, non sono importanti perché tanto Dio guarda il cuore. Ma io ti dico che Dio guarda anche la fedeltà nelle nostre decime, guarda anche il cuore con cui facciamo le nostre offerte, le nostre primizie. Atti capitolo 10 verso 4 dice una cosa importante ed egli guardandolo fisso e tutto spaventato disse che c'è signore allora l'angelo gli disse le tue preghiere e le tue elemosine sono salite davanti a Dio come una ricordanza cioè non soltanto la preghiera era arrivata davanti a Dio ma anche le offerte che questa persona aveva fatto era Cornelio e noi sappiamo che Cornelio non poteva avere tutto alla salvezza, era ebreo ma le sue preghiere hanno cambiato la storia, perché in quel momento lui pregava signore perché il Messia deve venire solo per gli ebrei signore perché il Messia... e le sue preghiere, le sue lemosine hanno aperto la porta a noi che non siamo ebrei quindi vedi come la tua offerta è anche importante, non è importante soltanto perché si deve pagare il locale di culto o perché i pastori devono vivere della parola di Dio che è giusto e importante, no, è importante per te perché quando tu dai, ricevi. Molti vengono in chiesa per ricevere. Io vado in chiesa così il pastore pregherà per me. No, ho sbagliato. Si andava al tempio per offrire. Tu devi andare in chiesa per offrire la tua preghiera, per offrire le, le tue elemosine, le tue offerte, le tue decime, per offrire la tua disponibilità, a fare quello di cui c'è bisogno, per il Signore. Perché noi viviamo non per ricevere, noi viviamo per offrire. E quando stiamo dando, è lì che riceviamo. E tu non puoi essere una persona unta da Dio se hai un cuore chiuso e non dai. Se non dai per il povero, se non dai per chi ha bisogno, se non dai per la tua chiesa, se non dai per il tuo pastore, se non dai per il tuo ministero, se non dai il tuo tempo. Come ti può Dio usare? La, la terza cosa che deve cambiare erano, è rappresentata da questo incontro che Saul ha avuto con i profeti. Saul aveva già passato le prime due, due tappe, ma è dovuto arrivare ad un incontro con un gruppo di profeti. Eppure è strano, perché lui era stato con Samuele. Samuele era molto conosciuto, tutti lo conoscevano, era il profeta, Samuele. Però lui è dovuto incontrare delle persone di cui non si conosce il nome, che non si sa chi erano, non si sa eh, la loro vita, non si conosce nulla, ma una cosa si sa. Che queste persone trasportavano un'atmosfera spirituale così incredibile da poter trasformare il cuore di un uomo. E quello di cui ne abbiamo bisogno non è incontrare persone famose. Io vedo oggi tanti che dicono: lasciano una comunità, va bene, andrò in quella chiesa perché è grande. Vanno in quella chiesa perché ha una bella orchestra, una bella musica, vado in questa chiesa perché il pastore è famoso. Però non mettono mai, non si mettono mai a cercare dove veramente c'è quell'atmosfera spirituale, dove c'è quella presenza di Dio, dove si predica veramente la parola di Dio e dove c'è quell'unzione così forte da poter trasformare la vita della gente. Molte hanno ricevuto un'unzione un mandato, ma fino a quando tu non incontrerai, fino a quando tu non ti incastrerai con persone che hanno un'unzione spirituale particolare da poter trasformare la tua vita, la tua unzione non si manifesterà tanti pastori sono entrati nel ministero senza avere avuto un padre spirituale, senza avere avuto qualcuno che gli trasmettesse delle eh, unzioni spirituali, un Elia, un, un Mosè, che potessero rilasciare unzione spirituale sulla sua vita. E oggi si trovano a fare pastori, essendo chiamati pastori, ma che non hanno unzione. Perché quello di cui non abbiamo bisogno è entrare in contatto con uomini di Dio, che Dio ha chiamato per trasformare la vita degli altri. Padri spirituali, io lo dicevo all'inizio, i due grandi risvegli che ci devono ancora essere è che ogni credente deve manifestare la potenza soprannaturale di Dio, ma anche ci vuole un risveglio di paternità, perché in Italia, in Europa, nel mondo, abbiamo bisogno non di uh, apostoli che sono dei generali, ma abbiamo bisogno di apostoli che sono dei padri, persone che aiutano i credenti a sviluppare le proprie chiamate, i propri ministeri, la propria unzione. Di questo, questo ha permesso a Saul, di poter manifestare l'assunzione. Questo è quello di cui noi abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di basi spirituali, uomini di Dio che cambiano l'atmosfera nella nostra vita. E anche qui c'è un prezzo da pagare, c'è da pagare sottomissione, c'è da pagare lealtà, obbedienza. Nessuno vuole essere sottomesso oggi. Oggi tutti vogliono un'unzione di Eliseo, ma non vogliono versare l'acqua sulle mani di Ria. Tutti vogliono conquistare come Giosuè, però non vogliono stare dietro a Mosè. Però nella realtà la Bibbia ci insegna che non funziona così, che noi attraverso l'umiltà entreremo nella gloria, che abbiamo bisogno di essere sottomessi a delle persone per imparare la sottomissione, per rompere il nostro carattere, il nostro orgoglio, per dimostrare la nostra realtà. Perché se tu sei fedele stando sotto, diciamo così, eh, sotto un uomo, sarai fedele anche sotto Dio che non vedi. La Bibbia dice come puoi dire di amare Dio se non ami tuo fratello che vedi? E io spesso dico come puoi tu dire di essere sottomesso a Dio se non riesci ad essere sottomesso al tuo pastore, ad essere sottomesso ad un uomo che tu vedi. Quindi l'umiltà, la sottomissione è una cosa importante che ci, ci aiuta, ci forma nel carattere. Così come ha formato Davide che è stato sottomesso a Saul. E Davide ha dovuto subire di tutto, però è rimasto fedele ed è rimasto leale anche quando Saul ha cercato di uccidere Davide. E questa lealtà che oggi manca nel, nel popolo di Dio, manca una lealtà, manca una sincerità. E noi non riusciremo mai a manifestare un'unzione di Dio ad un livello di cui c'è bisogno se non impariamo l'umiltà, se non restauriamo l'umiltà. E se non restiamo la sottomissione lo so che questo non piace a molti poi vedremo quando ci saranno le domande e i commenti sicuramente tanti dirà. però questa è la realtà noi se vogliamo vedere un'unzione abbiamo da pagare un prezzo però questo è anche solo un inizio perché la cosa che è successa con saul che ha iniziato bene ma non è riuscito a rimanere in questa unzione perché ad un certo punto lui ha manifestato che aveva un cuore che non era secondo il cuore di Dio. Saulo non aveva compreso che queste tre tappe che lui aveva attraversato dovevano essere parte della sua vita tutti i giorni. E quindi nel momento in cui è diventato re, la superbia ha preso il suo eh, so ha diciamo, preso il possesso, la superbia, che cosa ha fatto Saulo? Si è andato a costruire un monumento, ha iniziato a parlare con Samuele, onorami per gli uomini, cerchiamo Dio in modo che gli uomini vedano che io cerco Dio. Avevo mai perso la strada e stava iniziando a costruire il suo proprio progetto. Il suo progetto qual era? I miei figli dovranno essere re, con un grande regno dopo di me. Il progetto di Dio era Davide, non, non mi importa, deve governare deve governare Jonathan, mio figlio. Perché? Perché ormai il suo piano stava avanzando invece guarda cosa faceva Davide, Davide non voleva costruire un monumento, Davide voleva costruire un tempio al Signore. E tu vedi che quando Davide ha speccato e ha sbagliato, perché tutti possono sbagliare, tutti possono peccare, anche i pastori, la cosa che ha fatto non è andato a dire vabbè, eh, aggiustiamoci la faccia davanti alle persone, no, no, no. È andata a pregare, a cercare il perdono di Dio e tu puoi leggere nei, nei salmi che lui grida a Dio e dice non togliermi, lo santo spirito non toglimi il tuo spirito santo signore quindi il desiderio di Davide era che l'unzione potesse rimanere sopra la sua vita oggi la chiesa quindi si trova davanti ad una svolta questo coronavirus è qualcosa che ha costretto le persone a stare in casa e la gente non ha capito che questo tempo è un tempo in cui dobbiamo approfittare di una grande opportunità qual è questa opportunità quella di poter rimanere più tempo davanti alla presenza di Dio e cambiare più cose nella nostra vita molti non possono andare a lavorare molti non possono fare tante cose è una grande opportunità questa opportunità non verrà più è l'opportunità di mettersi davanti a Dio e dire signore aggiustiamo le cose che nella mia vita ancora non vanno signore qual è il prezzo ancora che devo pagare non siamo stanchi di continuare a vivere tante volte una vita religiosa senza vedere la potenza di Dio che si manifesta vedendo persone che continuano a morire intorno a noi vedendo persone che credono di più alla magia che al Signore o credono più a quel santo, a quella Madonna all'Urdes e a questo santuario invece di credere veramente nel Dio vivente non siamo stanti di leggere gli atti degli apostoli ma di non vederlo nella nostra vita abbiamo bisogno di veramente di vedere manifestata l'unzione la crisi non è il coronavirus il coronavirus è un'opportunità la crisi è la mancanza di uomini e donne di Dio, ripiene di Spirito Santo. Perché stiamo sostituendo allo Spirito Santo una tecnologia, stiamo sostituendo allo Spirito Santo uno spettacolo religioso, molte volte, in cui tanti vanno in chiesa per passare un'ora differente, non per cercare Dio. E purtroppo questa situazione sta degenerando, questa realtà si sta vedendo in tante chiese, in Europa soprattutto. Non in tutto il mondo è così, ma è arrivato il tempo di un grande cambiamento. Dobbiamo vivere una vita differente, in cui dobbiamo manifestare veramente la potenza dello Spirito Santo, dobbiamo manifestare che siamo la Chiesa. Oggi hanno chiuso tante Chiese come locale di culto, ed è perché noi dobbiamo capire che la Chiesa non è il locale di culto, la Chiesa siamo noi, e siamo noi che dobbiamo manifestare la gloria di Dio. Amen. Questo era Amen. il mio piccolo pensiero in questi momenti, non so se ci sono delle, delle domande. Allora, non leggo domande, però posso dire che personalmente sono stato scosso da questa parola, perché è una parola forte, una parola forte che meditavo anche io e con Filippo qualche giorno fa, dove meditavamo proprio del, dell'intimità, no? delle, delle ginocchia, delle ginocchia che si piegano, di vedere questo coronavirus come non un tempo di distruzione, ma come un tempo di qualità, un tempo di perfezionamento, dove in questo tempo possiamo perfezionarci per portare fuori dopo quello che Dio ci ha dato nella nostra stanzetta. E il discorso meraviglioso sull'unzione è qualcosa che, che mi ha colpito, perché in primis a me piace molto leggere, informarmi, eh, studiare, no? Eh, L'unzione è uno di quegli argomenti no, che sempre mi ha, mi ha colpito. Eh, uno dei versi più belli è mh, in Giovanni 3.30, meraviglioso che dice che bisogna che gli cresca e che io diminuisca. Colui che viene dall'alto è, è sopra tutti. Colui che viene dalla terra è della terra e parla della terra. Colui che viene dal cielo è sopra tutti. E, e questa cosa mi fa, mi fa pensare tantissimo. Perché, perché mi fa pensare? Perché in questo caso Dio ha bisogno di morti. Ma perché ha bisogno di morti? Perché i morti non oppongono resistenza. Se noi moriamo a noi stessi, realmente, e lasciamo che il nostro proposito è guidato realmente dallo Spirito Santo e da ciò che Dio ha in piano per noi, siamo in una botta di ferro. Perché una cosa che dobbiamo capire è lo scopo del perché siamo stati unti. Noi siamo stati unti per un proposito, capire il proposito, per capire l'unzione che ci è stata data. Niente, Amen. questo no, so, guarda, è molto importante, Dobbiamo avere un cambio di prospettiva. Nel senso che negli ultimi anni ci sono state tante predicazioni nella Chiesa che hanno spinto sul fatto che Dio ti aiuta ad adempiere i tuoi piani. Allora sì, tu vuoi diventare, esatto. vuoi che il tuo negozio vada bene? Prega il Signore, il Signore ti farà andare bene il negozio. Il problema è che noi non usiamo Dio, è Dio che usa noi. Qua abbiamo perso di vista l'obiettivo principale. Noi serviamo il Signore, non è che Dio ha i miei ordini, io lo prego, faccio una dichiarazione positiva, faccio tutte queste cose strane che ultimamente sono fuori dalla Bibbia e Dio fa quello che dico io. Non abbiamo capito nulla. Esattamente il contrario. Io devo dire, Signore, che cosa vuoi che devo fare? E in quello che Dio vuole che tu fai... In quello Dio ti benedirà, ti aprirà le porte, ti aprirà la strada. E c'è una storia molto bella che io spesso racconto, successa in Cina, in cui c'erano dei fratelli sopra una barca. E questi fratelli iniziano così a parlare fra di loro, dice, fratelli, ma non abbiamo anche noi la stessa fede di Pietro? Sì, amene, sì. Possiamo anche noi allora camminare sulle acque? Sì, possiamo camminare sulle acque. Allora, fratelli, alziamoci in piedi su questa barca. Iniziamo a contare fino a tre, a tre ci buttiamo tutti in mare, cammineremo sulle acque anche noi, come Pietro. Amen, amen. Facciamolo uno, due, tre, Puff. tutti nell'acqua. Alla fine arrivarono: chi sapeva notare chi non sapeva arrivare, arrivarono sulla spiaggia mezzi affogati. Si guardarono in faccia e dice Ma perché? Perché non ha funzionato? Eppure noi abbiamo avuto fede. E lì si stava passando un vecchietto, che era cristiano. Questo vecchietto li guardò e disse: Sì però voi avete fede come Pietro, ma a Pietro gliel'aveva comandato il Signore. A voi chi ve l'ha comandato? E questo proprio per dire come oggi noi ma abbiamo no. frainteso la fede. La fede smuove le montagne, ma se Dio ci comanda di muovere una montagna, non è che io posso spostare l'Etna o il Vesuvio perché sta davanti alla mia finestra e mi occupa la visuale. Non è questo il senso di spostare le montagne. Spostare le montagne significa che quando Dio ti parla e ti manda, allora in quel caso tu puoi spostare le montagne che si trovano davanti al tuo cammino. Ma sempre perché Dio ha avuto un piano, ti ha parlato, e quindi tu stai operando nel piano di Dio. Non è Dio che deve operare nel tuo piano. Abbiamo Purtroppo c'è stata un'influenza negativa negli ultimi anni che ci ha fatto allontanare dalla Bibbia. Dobbiamo ritornare alla parola di Dio, dobbiamo ritornare a servire il Signore noi, e non che Dio deve servire a noi. noi non, si, non si deve camminare davanti a Dio, noi, Dio sta davanti e noi lo seguiamo. Perciò si parla di seguire, si parla di discepolato, cioè noi seguiamo il Maestro, non è il Maestro che ci deve rincorrere. Eh, straordinario. <ride> Eh, io... diciamo che molte ossa oggi sono state. <ride> ah, io, io, io dico, la verità, dico la verità: nel momento in cui ho sentito, diciamo, il termine ultimo, la man <ride> della fine del, diciamo, di questo messaggio, mi si è posta davanti una sorta di immagine di un mare calmo e un fulmine che spacca a metà questa quiete, diciamo, apparente, che poi quiete diciamo, tanto quiete non è, però mi, ogni volta che sento parlare dello Spirito Santo con ardore, eh, in, soprattutto diciamo in maniera tra trattini pratica, eh, diciamo che mi stimola a, a rivalutare tutto quello che ho sempre vissuto, E eh, chiedere a Dio proprio... Oh, diciamo bramare ecco, nuove forme di pioggia nella mia vita che portino comunque a, a uno stravolgimento a un superamento dei limiti non so se si può dire in questo caso perché comunque con Dio i limiti non sono mai stabiliti cioè, del resto noi ci chiamiamo overcoming che per noi significa proprio superamento, quel superamento che poi conduce alla, alla vittoria che Dio questo ci porta al, a tanto forme di vittoria e lo spirito è una grandissima vittoria nella nostra vita che però dobbiamo scoprire anche con la realizzazione diciamo la coltivazione dei, dei singoli frutti tra l'altro è uno degli argomenti che stiamo studiando anche col gruppo giovani straordinario davvero apostolo meraviglioso bisogna, bisogna la già dei nostri limiti oggi viviamo in una fase di cambiamento particolare perché perché i prossimi anni che ci aspettano saranno diversi da quelli che abbiamo vissuto. E la Chiesa deve, deve salire di livello: cioè, se fino adesso la Chiesa al suo livello è riuscita a portare il mio Signore, adesso arriviamo in un momento in cui la Chiesa deve salire di un gradino più in alto, deve andare ad un livello più, più su per poter impattare in maniera differente il mondo. Perché mai come oggi abbiamo la possibilità di utilizzare le tecnologie. Ma mai come oggi anche la gente è atia, la gente non crede più in Dio, c'è confusione, chi dice una cosa, chi ne dice un'altra. Quindi in mezzo a tutte queste, eh, queste voci ci deve essere una voce che si deve alzare, che è quella della Chiesa. Però l'unica maniera per poter alzare la parola di Dio è attraverso la potenza dello Spirito Santo, che è esattamente ciò che è successo negli Atti. Negli Atti degli Apostoli la predicazione della parola si è alzata attraverso la potenza dello Spirito Santo. Gli apostoli pregarono insieme con i fratelli e Signore, concedici segni, miracoli e prodigi in modo che la parola possa essere predicata con efficacia. È da lì che il cristianesimo è arrivato in ogni parte del mondo. In pochi anni è arrivato nel mondo conosciuto. Noi abbiamo bisogno di salire di nuovo questo gradino perché stiamo ritornando al cristianesimo delle origini cioè lo Spirito Santo sta creando un movimento di ritorno alle origini da Martino Lutero, dicevo prima, e dobbiamo salire questi ultimi due gradini prima del ritorno del Signore Gesù. Quindi nel momento in cui noi saliamo questo gradino, allora c'è la possibilità che i credenti possano portare veramente la gloria di Dio in ogni casa. Non è un caso che ci siamo chiusi nelle case, passatemi il gioco di parole. Dio ci ha fatto chiudere nelle case per farci rendere conto che la prima chiesa è la nostra famiglia. Nella casa. Sì. negli atti degli apostoli la chiesa marciava di casa in casa non bisognava soltanto aspettare il pastore quando c'era un problema per pregare per un malato ma i credenti pregavano ci sono delle testimonianze bellissime nei primi secoli quando c'era la persecuzione in cui per vedere se tu veramente eri un cristiano ti facevano un test c'era la persecuzione quindi le chiese si riunivano in luoghi segreti allora un nuovo cristiano che da una città vengono ed un'altra, la prima cosa andava al mercato e loro avevano dei segni, dei segnali per identificarsi che erano cristiani. Quindi quando qualche altro cristiano lo vedeva iniziavano a parlare, anche tu sei cristiano o non sei cristiano ok, guarda, ti porto domani alla riunione in casa. Però prima di andare in questa riunione loro gli facevano un testo. Passavano da qualcuno che era malato e lo facevano pregare per un malato. Se lui aveva detto che era battezzato di Spirito Santo, che era pieno di Dio, e non pregava per il malato, ma o il malato non guariva praticamente, per loro era considerato che non era un cristiano, che era una spia del governo. Mm -hmm. Questo ovviamente è un'esagerazione, però sono degli scritti storici che ci aiutano a capire il livello del cristianesimo degli origini. C'è un testo molto bello che io consiglio veramente ad ogni cristiano di leggere, si può scaricare anche gratuitamente da internet, è un testo di Eusebio di Cesarea, Storia del Cristianesimo, si chiama? Storia del Cristianesimo. In cui tu racconta sostanzialmente nei processi cristiani dei primi secoli le testimonianze dei cristiani. Tu leggi cose assurde, leggi persone che eh, andavano alla morte ridendo, sorridendo, persone che i, i, i boia, eh, diciamo, romani, volevano uccidere, non riuscivano ad uccidere in nessuna maniera, li bruciavano nel fuoco e non morivano. Vedevi cose... Incredibile, testimonianze di persone che hanno dato la vita addirittura c'è una testimonianza molto bella di, eh, di un vicino di casa che denuncia il, il vicino perché è cristiano va al tribunale quindi il cristiano è testimone di Gesù nel tribunale e il vicino si alza in piedi durante la testimonianza e dice è incredibile, anch'io voglio diventare cristiano e tutti e due insieme vanno a morire Incendiate, insomma, cioè immagina come era il cristianesimo in quell'epoca, come la gloria di Dio si muoveva in una maniera differente, dobbiamo tornare veramente alla chiesa delle origini, mm -hmm. vedo sì. che c'è qualche domanda. Sì, sì, allora prima c'è prima Aurora che dice, credo che ci stia talmente tanto concentrando al chiedere a Dio di operare, e spesso si perde di vista che Lui vuole essere prima di tutto amato da noi. Esatto. Eh, cioè, l'operare di Dio è una conseguenza di quello che c'è dentro di noi. Ovviamente io devo cercare Dio. E quando sarò con Dio, Dio si manifesterà attraverso la mia vita. Per questo è importante ritornare nella nostra intimità. Se io voglio che Dio si manifesti, ma non lo sto cercando, sto facendo una cosa sbagliata. L'unzione si manifesterà quando io lo cercherò sì poi c'è una domanda che dice l'unzione è per tutti i credenti o solo per alcuni? questa è una bella domanda questa è una domanda molto profonda è un argomento fra tra l'altro di cui noi ne parliamo nella scuola profetica e anche in uno dei libri che parla di unzione uno dei libri che abbiamo scritto l'unzione, allora esistono unzioni differenti quindi c'è un'unzione che è per tutti i credenti e poi ci sono unzioni differenti, ci sono livelli di unzione. Quindi tutti i credenti hanno un'unzione. Tutti i credenti possono pregare per i malati e vedere guarigione, perché questi sono dei segnali che accompagnano coloro che hanno creduto. Quindi non accompagnano solo i pastori, solo i profeti, solo gli evangelisti, ma sono dei segni che accompagnano e devono accompagnare ogni credente. Questo è il punto centrale. Noi non possiamo, eh, diciamo così delegare ai pastori quello che la Chiesa deve fare la Chiesa deve predicare il Vangelo la Chiesa è chiamata a pregare per i malati la Chiesa è chiamata ad esercitare i doni dello spirito non lo possiamo delegare solamente al pastore poi in mezzo a queste unzioni ce ne sono alcune che sono differenti sono per esempio le unzioni ministeriali dice la Bibbia che Dio ha dato alcuni come apostoli alcuni come profeti quindi non tutti possono essere profeti non tutti possono essere apostoli. Quindi Dio in mezzo a persone certo. che già lo stanno servendo, già stanno facendo cose per lui, chiamerà uomini o donne con una chiamata ministeriale, quindi per vedere realizzata un'opera, come un pastore, come un insegnante, come un evangelista, anche su come i ministeri devono collaborare insieme, ci sarebbe tanto da parlare. Quindi ci sono unzioni per tutti, ci sono unzioni specifiche, ci sono unzioni particolari, ci sono livelli di unzione. Ci sono, per esempio, profeti che si muovono in un'area più bassa di ministerio, ci sono profeti che profetizzano per le nazioni. Quindi anche all'interno di un'unzione profetica ci sono differenti livelli di unzione. Io, per esempio, ne avevo identificati sette, di cui ne parlo nei libri, nei corsi. Quindi c'è anche poi un'evoluzione all'interno della tua unzione. Quindi tu magari sei chiamato come profeta, inizi nel poco, però quando sei fedele nel poco, poi Dio ti costituirà soltanto. E quindi attraverso l'unzione esercitando l'unzione, si cresce anche nell'unzione. Sì, sì, sì, sì. Wow. Questo, questo discorso potrebbe non finire mai, questo argomento <ride> potremmo parlarne per, per giorni. Allora, se nei commenti c'è altro, se qualcuno vuole scrivere, Filippo, se tu hai domande qualcosa? Eh, Sennò no, no, no, io la cosa che penso è anche, ritornando diciamo un pochettino al discorso di prima, proprio alla rivalutazione anche un po' del concetto di, di relazione comunque, eh, perché comunque la, la relazione, la profonda relazione ci deve portare a mirare diciamo a una profonda comunione con Dio al punto tale da comprendere eh, davvero quali siano i suoi progetti senza andare a influenzare noi la prospettiva di Dio ecco in un certo qual senso eh, e poi comunque eh, contemporaneamente anche eh, sempre per parlare di, di relazione abbandonare eh, un po' i cardini della, della religiosità che ci ha ancorato diciamo in questo periodo stavamo leggendo un libro di John Bivir eh, diceva che mh, i, diciamo, i farisei d'oggi sono quelli che parlano, diciamo, tanto di Gesù e diciamo, ignorano un attimino lo Spirito Santo. Che poi è lo Spirito Santo, diciamo, è quello che Dio ci ha dato in questi tempi. Eh, è quello che Dio, no, quello, diciamo, la manifestazione di Dio in questi tempi, quello che ci permette di. Mh, di, di parlare diciamo con Dio in un certo senso quello che ci permette di essere in comunicazione diretta con Dio eh, toccante devo dire toccante il, la rivalutazione di, di questo messaggio il... chiudiamo qui diciamo perché... sì. anche che abbiamo un parallelismo molto simile a quello di Gesù cioè nell'epoca di Gesù i religiosi erano nel tempio e dicevano Signore manda il Messia, mentre il Messia stava per le strade guarendo, liberando e facendo l'opera di Dio di casa in casa. Ancora oggi tanti sono chiusi nelle loro chiese religiose adorando statue, madonne, o dicendo Signore manda un risveglio, quando in realtà lo Spirito Santo già in mezzo a noi, è già per le strade, nelle case. Il problema è che noi non ci muoviamo ad andare ad evangelizzare, a scendere per una strada e incontrare la gente, andare a casa di una persona che è malata, pregando per la sua guarigione. Io questo anche che volevo dire, non importa, buttatevi nelle cose, buttatevi a pregare per i malati, non vi fate il problema ma se poi non guarisce, cosa dirà la gente, fatevi invece un altro problema, e se poi guarisce? Se okay. poi succede proprio quello che la Bibbia dice, imporranno le mani e questi guariranno? Cioè iniziamo veramente a vivere lo Spirito Santo, perché noi già abbiamo lo Spirito Santo. Il problema è che mentre tanti stanno gridando al risveglio in una chiesa, lo Spirito Santo ci sta aspettando fuori, per dire quando ci mettiamo all'opera, quando andiamo ad evangelizzare, quando preghiamo per i malati, si parla solo, ma bisogna tornare ad agire nella semplicità, di incontrare la gente, ad andare nelle case dove ci sono i problemi, ad andare lì a pregare, incontrare le persone non convertite, incontrare la gente che è malata di tumori, sgridando i tumori, gente che è posseduta, gente che non dorme la notte, lo possiamo fare, questi sono segni che accompagnano i credenti, però se noi non lo facciamo, chi lo farà? Non, non andrà sicuramente un angelo dal cielo a pregare per una persona che è malata Dio ha comandato questo di fare questo a noi e ha dato proprio lo Spirito Santo con questo scopo però purtroppo dobbiamo, non lo stiamo facendo dobbiamo attivarci un'unzione come dice pastore Tony Altavilla lo sto leggendo con un proposito è proprio questo lo scopo noi abbiamo ricevuto anche il battesimo dello Spirito Santo non soltanto per parlare di lingua nelle chiese ma con uno scopo, un proposito, che è quello di testimoniare con potenza. Quando ci inizieremo ad attivare, io ti voglio invitare a te che mi stai ascoltando, fallo, sarai meravigliato di quante persone guariranno, di quanta gente si convertirà, delle cose che Dio può fare attraverso la tua vita. Sì, ci saranno anche persecuzioni, ci saranno anche persone che ti rideranno dietro, persone che ti prenderanno in giro, però ci saranno anche persone che si convertiranno, persone che guariranno, famiglie che saranno restaurate. Cambiamenti enormi nella vita della gente. Dobbiamo attivarci per il regno di Dio. È tempo di attivarci. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Wow. Wow. Meraviglioso. Qua vedo tanti commenti, tanti... Amen. Tante persone che hanno ricevuto questa parola potente. Wow. Sono, Sono veramente scioccato e io ti ringrazio Apostolo per questo tempo meraviglioso per questa parola stupenda ti sei fatto guidare veramente dallo Spirito Santo e hai parlato come solo lui poteva fare meraviglioso meraviglioso Apostolo io ti invito come facciamo sempre ti invito a fare una preghiera e chiudiamo ah beh, facciamo una preghiera un po' strana particolare Vogliamo pregare veramente che l'unzione possa scendere sulla vita di tante persone che possono essere toccate, ma soprattutto avere una trasformazione, un cambiamento, una spinta oggi per potersi mettere veramente al servizio di Dio. Amen? Quindi chiudiamo i nostri occhi, chiudiamo? Amen. Padre, nel nome di Gesù, io ti prego, Signore, veramente che in questo momento una potente unzione dello Spirito Santo possa scendere su tutti coloro che stanno vedendo questo video, Signore, che si possano attivare nel Regno che possono iniziare a scendere per le strade e a mettersi all'opera per il regno di Dio, che ogni spirito di pigrizia dei cristiani vada via nel nome di Gesù e che ogni paura di eh, brutte figure, ogni paura di delusioni sparisca completamente nel nome di Gesù, ma che nasca più la paura che la gente possa andare all'inferno, che si possa perdere, che nasca la paura che i nostri amici, i nostri familiari, i nostri parenti Va, sta, si stanno perdendo stanno morendo stanno andando all'inferno Signore nel nome di Gesù che nasca una presa di coscienza in questo momento nella Chiesa e in tutti coloro che ci stanno ascoltando e che tu possa benedire dal cielo con un'unzione affinché si compiano segni, miracoli prodigi straordinari affinché la nostra nazione possa essere scossa non da un virus ma dalla potenza di Dio Padre nel nome di Gesù vogliamo dichiarare che la tua benedizione scenda come un fuoco in questo momento sopra la vita di ognuno di noi bruciando ancora tutte le cose che impediscono alle persone di avvicinarsi a te, le cose carnali, i desideri, i propri piani, anche, Signore, le mancanze nel leggere la parola, nel pregare, la mancanza anche di essere costanti nelle offerte, nelle decime, Signore, e anche, Padre, che tu possa mandare veramente padri spirituali, persone che portano un'atmosfera spirituale affinché l'unzione delle persone possa iniziare a manifestarsi. Io nel nome di Gesù ti voglio dire grazie, voglio benedire anche la vita dei fratelli Samuele, Filippo, anche del Pastore Sergio, Signore, che ci ha dato questa grande opportunità, la Chiesa, Signore, la Chiesa Gesù vive e regna, che possa essere una Chiesa che scuote, trasforma e cambia non soltanto la zona di Palermo, Padre, ma ancora tutta la, la Sicilia e tutta la nostra nazione. Padre, voglio dirti grazie per ogni cosa, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Amen, amen, amen, amen. Wow, che tempo meraviglioso, che tempo meraviglioso. Va bene, Apostolo, se vuoi dare un saluto finale, siamo sì, fuori così, così chiudiamo. Sì, anche alle persone che magari eh, mi vogliono seguire di più, a cliccare mi piace sulla pagina del Ministero Apostolico Profetico Luce delle Nazioni, a seguire la nostra pagina eh, YouTube. Eh, se volete, appunto, abbiamo diversi libri, gli undici libri in questo momento sono disponibili su Amazon, alcuni sono anche nelle CLC, e vi voglio consigliare questo libro che è Esperienze soprannaturali con Dio, che è quello che hanno tradotto anche in inglese e spagnolo, che parla di esperienze vissute in cui abbiamo visto manifestare la potenza di Dio e noi abbiamo bisogno di ascoltare queste testimonianze perché ci devono far capire e comprendere che si può fare. Uno dei viaggi che mi ha trasformato e cambiato radicalmente è quando sono stato in Sud America. Perché quando in Sud America io ho iniziato a vedere miracoli potenti, che gente buttava le stampelle, alzava dalla sede a rotelle, persone che non ci sentivano, che hanno iniziato a sentire, persone che non ci vedevano, che hanno iniziato a vedere. Lì la mia fede è cresciuta. E quando sono tornato in Italia ho iniziato a vedere anche in Italia queste cose. Perché ho iniziato a credere che sì, è possibile. Ho iniziato a credere che sì, un piede più corto si può allungare come l'altro. E quando tu inizi a credere, lo puoi vedere manifestato. Quindi il nostro desiderio è solo quello che i credenti nella nostra nazione possono esercitare quello che Dio gli ha chiamati a fare. Anche i ministri possono veramente manifestare l'unzione di Dio. Per ogni domanda, dubbio, persone che mi vogliono contattare, la gente lo sa che siamo accessibili, non siamo quegli apostoloni che... No, no, no. Eh, tutti mi possono contattare su, su Facebook... Eh, nei limiti di tempo quando possiamo, possiamo rispondere stare vicino anche ai fratelli alle sorelle ai pastori ai ministri che magari hanno in questo periodo bisogno anche di aiuto siamo qua per servire in tutto quello che, che possiamo fare per il regno di dio quindi grazie un abbraccio e un saluto a tutti a va bene Con la speranza di poterci vedere di presenza per il tuo tempo <ride> sicuramente non ci si mancano eh, già dobbiamo vederci, no? Poi questo coronavirus ci ha bloccato con i voli eh, aerei. Però sicuramente appena si sbloccheranno le cose, organizzeremo qualche evento, qualche, qualche conferenza. Sarà un assolutamente. Cash. Apostolo, noi ti diamo i nostri saluti, ti ringraziamo ancora per il tuo tempo, per aver accettato questo invito. Amen. Grazie, saluti a voi. Grazie davvero. <ride> un bacio, Apostolo un abbraccio, pace pace, e niente fratelli carissimi che avete seguito questa diretta, io ancora mi ripigliare, traduco mi devo riprendere <ride> da questa questa meravigliosa parola eh, vi ringrazio oggi siamo stati in tanti vi ringrazio per eh, il vostro tempo per come avete dedicato del tempo alla parola eh, e ci vediamo mercoledì prossimo contro ospite che sicuramente sveleremo in settimana. Filippo vuoi dare un saluto? Un bacione grande a tutti, soprattutto alla, alla chiesa che in questo momento, diciamo, visto non possiamo vederci. Vi mando un grandissimo abbraccio, eh, vi voglio un gran bene, mi spiace magari che non ci sentiamo ogni giorno. Eh, per sappiate appunto che siete nei nostri cuori eh, e col diciamo col proposito di vederci al più presto perché manca davvero proprio la vicinanza però nonostante questo stiamo vicini, preghiamo l'un l'altro eh, che è fondamentale, sosteniamoci e stimoliamo tra trattini lo Spirito Santo <ride> e niente al più presto e eh, rimanete connessi perché Abbiamo bisogno anche di, di vicinanza, di essere anche stimolati dalla vostra presenza. Un bacione. Amen. Pace bacio. bacio a tutti. Ci vediamo mercoledì prossimo. Un bacio. Grazie.